continuiamo nello studio dell'impedenza dei, eh, dei componenti passivi fondamentali ci rimane da vedere il condensatore C quindi sia il condensatore C attraversato da una corrente I che indichiamo con questo avverso rispettiamo la convenzione sui segni e avremo che la tensione V ai capi del condensatore avrà il più dove entra la tensione I l'impedenza per un condensatore è espressa dalla legge di Ohm generalizzata, quindi dal rapporto fra tensione e corrente, che per un condensatore è data dal, dal valore 1 fratto J omega C, dove c è la capacità del condensatore in Farad. Quindi si tratta di un numero complesso Abbiamo una frazione, quindi eliminiamo la parte immaginaria dal denominatore con, moltiplicando per J il numeratore e il denominatore della frazione. Abbiamo J a numeratore, a denominatore J per J meno 1, quindi rimane meno omega c, Quindi, in definitiva, l'impedenza è uguale a meno J 1 fratto C, quindi un numero immaginario puro con la parte immaginaria negativa. Ricordiamoci, ω è la pulsazione che è legata alla frequenza delle alimentazioni nel nostro circuito dalla relazione 2πf, questa è la relazione fondamentale che lega pulsazione e frequenza. vediamo adesso quindi cosa comporta questa impedenza nella, tra tensione e corrente di un condensatore legge di ohm generalizzata la tensione data dal prodotto dell'impedenza Zc per la corrente I quindi esprimiamo i due numeri complessi in forma polare quindi Zc fase, anzi angolo caratteristico FI con C per l'impedenza, è corrente di modulo I e fase FI con I generica. Il valore dell'impedenza quindi è 1 fratto ωc fase meno π mezzi, essendo un numero immaginario puro negativo, quindi... Possiamo sviluppare il prodotto del, dei due numeri complessi come prodotto dei moduli, quindi 1 fratto omega c per l'impedenza ancora con la sua fase meno π greco mezzi, moltiplicato il modulo della corrente i con la sua fase Φ con i, quindi ricordiamoci che nel prodotto abbiamo il prodotto dei moduli, quindi modulo di fratto omega c è fase la somma delle fasi quindi fi con i meno π greco mezzi che è la fase anzi l'angolo caratteristico dell'impedenza del condensatore rappresentiamo sul piano di gauss questi due fasori tensione e corrente quindi asse dei reali, asse degli immaginari, iniziamo dalla corrente, supponiamo che sia questa il fasore, fasore I con un angolo di fase F con I generico, in questo caso un valore positivo. Dalla relazione appena vista della tensione, avremo che il fasore della tensione è un fasore che ha uno sfasamento di meno pi greco mezzi rispetto alla fase della corrente, perché abbiamo visto che la fase della tensione è FI con I meno pi greco mezzi, quindi quel meno pi greco mezzi è questo, quindi l'angolo di rotazione della Fasore della tensione rispetto a quello della corrente di meno π mezzi, quindi inverso orario, e quindi la fase del fasore della tensione, φ con v, sarà questa, in questo caso una fase negativa data dalla differenza tra la fase della corrente e pi greco mezzi, che è appunto l'angolo di sfasamento. Tra i due vettori. Vediamo adesso come varia l'impedenza del eh, condensatore al variare della frequenza. Facciamo una tabella in cui rappresentiamo la frequenza al valore 0, poi un altro elemento della tabella a frequenza genericamente bassa. Relativamente bassa, un altro a frequenza relativamente alta e poi al termine la frequenza matematicamente di valore infinito. Abbiamo che l'impedenza del condensatore è data dal rapporto 1 fratto ωc, questo è il modulo. Quest'impedenza, quindi, vede omega a denominatore, quindi 2π per F al denominatore, questo vuol dire che quando F è uguale a 0, diventa 0 il denominatore e quindi la nostra impedenza assumerà il valore matematico di infinito. Viceversa, per F è uguale a infinito, il denominatore diventa infinito e l'impedenza 0. Per frequenze relativamente basse, quindi avremo un'alta un impedenza, l'Omega è a denominatore, per frequenze relativamente alte, una bassa impedenza. Quindi possiamo vedere la generica impedenza del condensatore e vedere che per frequenze zero questa impedenza ha valore infinito e quindi si comporta come se si trattasse di un circuito aperto, quindi un circuito che è impedisce il passaggio di corrente. Un condensatore a frequenza zero si comporta come un circuito aperto. Viceversa, a frequenze infinite, matematicamente quindi molto elevate, l'impedenza eh, del condensatore tende a zero e quindi tende a comportarsi come un cortocircuito. Quindi a, a frequenze relativamente basse tendiamo al circuito aperto, a frequenze relativamente alte al cortocircuito.